Grazie Presidente, eh, aggiungo a quanto è già stato detto... Che rispetto al momento in cui abbiamo depositato la mozione ci sono state tra l'altro delle novità positive. Il 16 di giugno c'è stata una commissione in occasione della quale ha partecipato la Real Testaccio, che è una delle società di calcio del Rione, e la Lega Nazionale Dilettanti. Quindi oltre al, alla parte eh, negativa tra virgolette, ovvero quello che la mozione chiede di non fare, oggi possiamo eh, dire che c'è anche. Eh, qualcosa di positivo eh, che l'aula vuole fare appunto perché un progetto dedicato al calcio a 11 è quello che Lega Nazionale Direttanti e Real Testaccio stanno eh, predisponendo proprio ieri c'è stato il sopralluogo quindi i tecnici della Lega sono stati sono entrati dentro Campo Testaccio li abbiamo accompagnati anche io e l'assessore Tasciotti oltre ovviamente ai funzionari del Dipartimento e cosa ancora, maggiore, ancora più positiva a mio avviso eh, durante il sopralluogo sono, hanno partecipato anche dei rappresentanti eh, sia della Roma che del Roma Club Testaccio che evidentemente era venuto a conoscenza della notizia e, e quindi adesso si sta eh, scatenando una sorta di, eh, di gara a, a chi presenta quel progetto dedicato al calcio più bello che è appunto poi quello che la mozione sostanzialmente chiede, ricordo Calcio a 11 giovanile in quanto al momento le dimensioni dell'impianto non consentono di realizzare un campo da calcio a 11 omologabile per i campionati professionistici quindi non ci saranno spalti per migliaia di spettatori ma appunto il progetto semplice ma che il quartiere desidera ogni volta che vado a campo testaccio me ne rendo conto Testaccio vuole il calcio, quindi non, non c'è niente da fare, non, eh, qualsiasi altro progetto non sarebbe accolto in maniera positiva. E quindi ascoltiamo quello che il territorio ci chiede e appunto votiamo favorevolmente questa mozione e speriamo che quanto prima eh, questo progetto possa essere presentato per poterne poi votare l'interesse pubblico. Grazie.